a me, muovendo abissi di perché, sera insieme a te, scacciando fughe dai tuoi ma, soli siamo noi, in questa notte quando ormai, l'ombra fugge già, fra neutri e neri e poi chissà. Se io fossi stata, se io fossi, se io, se, per dicoli stretti e fumosi, attenta, smarrita, avrei venduto gli occhi. Se io fossi stata solo sposa, se io fossi stata solo, se io fossi stata, se io fossi, se io, se. Per luccichini, medici, solitaria età, avrei girato le parole, se io fossi stata solo madre, se io fossi stata solo, se io fossi stata, se io fossi, se io, se per veglie, voglia, condannata, smarrita, avrei sedato i suoni, se io fossi stata solo donna. Se io fossi stata sola, se io fossi stata, se io fossi, se io, se per folle folle dismani, paradisi perduti, avrei tritato pensiero. Ma tu offendimi con albe boreali e poi sussurrami di tuoni e tempeste, ma tu affondami in nuvole di abbracci e poi ritrovami nelle bugie di sogno. Io vivo da sempre. Quasi fosse strano, Come Giorgo di Navano, sbattuto, frustato, scherzato, quando avevo vent'anni, ho lasciato mio padre. Lui ne aveva cinquanta, come graffio specchio, stridente, gelante, sfregiante. Quando avevo altri anni, ho lasciato la mafia, le rosso. Come gancio al labbro, stupisce, corrisce, scurisce. Quando avevo più anni, ho lasciato mio figlio, lui era grande come bruco fiafraga, rintanato, stordito in odio. In questo giorno d'arro ho lasciato la mia immagine, lei non lo capirà. Ma tu riscia, mi affaccia, mi abbraccia, mi stringi, mi scopri, mi accopri, mi, accopri, mi narra, mi ignora, mi affoggia, mi favola, tosta. Io vivo da sempre quasi se fosse una mummia, delusa. Tra fame e malattia, Ma Atena vu che canta, che sa soffrire e rita a valo che stessi e voto santa femmina, e voto malamente, a vota generosa, nata senza vita, dopo la che stasi. Canzone che nascono, o a sofferenza, a luck, e tanta striscia. Appena nata, che già sa po', Dostina Meschina E' disgraziata. Di soviscato in tavarca asciutta forte. Tutta dentro, tutta dentro, tutta dentro, Napoli, tutta dentro, tutta dentro. A polifta dentro, Napoli, tutta dentro, tutta dentro. Illusione nautata ora all'alba. Sotto solo, solo mia C'è studio, tempo, è passata Ma gamba non mi dì Da due giorni che è schiarata la una a accelerata Ma non si Ma la botte è una granata L'ondaretta fu t'venna Si siente coccaruna E sparla parla ancora e te Ma la fu Senza spiegare perché. Nienta sti vasci nessuno può sapere, la storia di un'anninella oppure Rafani, Gente che cambia sempre tra fame e malattia, a te una che canta e sape soffrire e ridere, una la che è e vota santa femmina e voto malamente, una bella generosa, dato senza pietà, una la che si. Then Napoli, today, today, for today, for today, for today, Napoli, for today, Napoli, for today, for today, for today, Napoli, for today. Buonasera a tutti e benvenuti all'undicesima puntata di GenoArte. Arte. Questa sera avremo come ospiti l'artista poliedrica Emanuela Eleonora Di Stefano e il cantautore Alberto Greco. Passiamo alla prima ospite di, della nostra puntata, quindi vi, vi saluto e procedo con la presentazione. La nostra prima ospite è un'artista creativa poliedrica che muove precocemente i primi passi nel mondo artistico grazie alla sua predisposizione naturale e, guidata dallo zio scultore ligneo e illustratore, acquisisce consapevolezza del suo talento. Successivamente si diploma in Accademia e in seguito, a diverse esperienze dirette, riassume il suo ciclo di apprendimento propedeutico alla carriera di pittrice scultrice, ritrattista, decoratrice, restauratrice di antiquariato, recensore e scrittrice, continuando ad approfondire e migliorare tali settori. Ecco in breve alcuni dei suoi dipinti. Il nuovo clown di Biland è un autoritratto. Io sarò ciò che tu non sei stata, la memoria e il futuro dell'infanzia, l'eda e l'inganno di Zeus, vivere e morire. La sensibilità di Emanuela guarda oltre e il passo tra lei ed il sociale è breve. Un'opportunità che le permette di cogliere il particolare psicologico e fisionomico come spunto primario di socializzazione interiore. Ha sempre prediletto la comunicazione non verbale, poiché l'interazione sociale avviene con maggiore veridicità attraverso l'osservazione del linguaggio del corpo, immediato segnale di una più marcata spontaneità che la parola non possiede. Il suo spirito è versatile e si concretizza anche attraverso la scultura e la scrittura che lei definisce le sue origini. Ha grande passione e attitudine per la fotografia, l'artigianato, la sartoria e la rielaborazione del concetto di recupero creativo degli oggetti che trasformati rinascono a nuova vita acquisendo valore. La passione per la materia, il grande senso del gusto e capacità manuale le hanno sempre permesso di sperimentare e realizzare senza alcun limite. Questa puntata è dedicata solo ad alcune delle sue opere, cioè alle videonarrazioni in cui sono racchiuse attività sia di scrittura che di interpretazione per un futuro lavoro di doppiaggio e conosceremo anche il suo bellissimo Pinocchio, e con immenso piacere vi presento la nostra prima ospite, Emanuela Eleonora Di Stefano. Benvenuta, buonasera, Emanuela, buonasera. buonasera e benvenuto grazie, anche al tuo bellissimo Pinocchio. Grazie, grazie. Come stai? Bene, molto, molto emozionata. Va bene. Allora, con te è ritornato il sorriso. <ride> Male. Possiamo, possiamo illuminare la nostra puntata. E adesso facciamo entrare anche i nostri due ah, maschietti. Esatto, Daniele, Arvi. Eccolo! Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera a tutti. E anche ai nostri telespettatori. Guardate che bello! Allora, c'è Emanuela e il suo Pinocchio, quindi Eccoci. scopriremo tante cose molto interessanti stasera. Emanuela, Beh, allora. Eh. allora. Di, di, ditemi sì. tutto, ditemi tutto. No, io voglio fare... vogliamo presentare... Due partiamo, due azioni, subito. Sì, partiamo subito, sì, assolutamente, partiamo subito con eh, due videonarrazioni di Emanuela che eh, si intitolano Viaggi in Fadesis Maggiore e Poesia Sporca. Dopodiché ritorniamo. Di Massimo Munisso Viaggi in Fadesis Maggiore Maggiore Vieni ora Prendimi la mano È nell'altra stanza che aspetta Seduta su quello scalino che cercavi Questo è il principio di un cammino Che può portarti da lei Non dubitare Non temere È un sogno ma credimi, ciò che vivrai sarà reale. Ascolta, è la sua voce, chiudi gli occhi. Una lacrima cade tremante, con goffe movenze cerca di aggrapparsi a lei su quell'occhio da cui è scappata. Fu lì, in quella sua innocenza che vide specchiata la madre tanto amata. Un sobbalzo al cuore, una mancanza di fiato, estrinse forte la mano della sua anima, che la portò oltre ogni tempo. Lì seduta, su una sedia a dondolo, con sua madre bambina tra le braccia, appoggiata al suo grembo Al mattino, aprì gli occhi e davanti a lei vi era quella lacrima sul cuscino, le sorrise, la raccolse e la posò su di un fazzoletto che per sempre portò con sé, come quel ricordo magico di una notte che solo gli imperatori della vita possono toccare. poesia sporca di Bruno Mancini dalla raccolta non rubate la mia vita la radio avanza sulle curve magnetiche nel suo frantoio spirano avanzi innominabili di belle speranze nessun arpeggio interrompe la macina stritolata da robuste ganasce, sporca poesia mi imbratta. Ed eccoci ritornati dopo le due video narrazioni di Emanuela. Diciamo che siamo passati un po' a... Di avere dei sentimenti contrastanti con queste due videonarrazioni che con cui appunto hai suscitato questi sentimenti, appunto con la tua voce e le immagini, bellissimo. Siamo passati da uno stato sì. d'amore, di commovente anche che ci ha trasportato all'interno. E alla fine c'era l'immagine eh, con tua mamma, giusto? Sì, c'era l'immagine. Bellissima, di mamma. Sì. molto bella. Mamma, mamma è venuta a mancare, video... da, venuta a mancare eh, da poco mamma, tempo, mamma, quindi aspetta, è, qualcosa, è qualcosa che mi, che mi commuove molto, però stasera sarò brava, non uscirà neanche una lacrima. Comunque la, la seconda, invece, la seconda narrazione ha un'atmosfera molto più, più dark, molto più, diciamo, sì. un po' più post-punk. Tu ne sai qualcosa, visto che sei stato il principale recensore di questa videonarrazione eh, sei finito anche sul giornale diciamolo, diciamolo a tutti eh, grazie a te grazie al, al quotidiano con cui è uscito il, ah. la, la recensione esattamente allora Via l'offusca i bracciali fumanti delle prime calda e io, lungo viali alberati la mia cara Bologna indaffrata, nessun miraggio di gioie confonde al cane il suo padrone. E tu, come pioggia che inzuppa la rotaia urbana di entrambi al capolinea, lì, tra portici e della silenziosa Torino d'Ottobre, nessun deserto breve per la certo randagia. E tu come neve che ovata frontoni e fuglie di ceri spudorate lì, tra cavarie da sballo, della Parigi fulminante le mie notti. In nessun miracolo non le piume di uno stanco cielo liberatore. E tu come sole d'aprile che intenerisce le zolle soffocate tra bosco e spiaggia, lì, oltre il canneto dai ciuffi in cima, sull'ultimo approdo della mia isola perduta. Nessun mistero, soltanto attesa. No, no, aspetta, non è così. C'è qualcosa di più mordente, c'è quel battito. È inutile dire di foglie cadute, è inutile dire di ali spezzate, di zoccoli di cento cavalli, di cento cavalli, di spalle in guerra, di gocce di sangue, di cento cavalli, di cento cavalli, di cento disgraziati. È inutile. C'è un tanto vero nel mio bambino. Tu, tu, tu. tu, devi prendere, tu, tu, tu. prendere la mia sedia. La voce. Il sito, la penna per nascere. Ti giro intorno e non ti tocca. C'è un patto scelerato nel tuo domani. Tu devi prendere il mio sonno, il legno, il lume, le ombre per vivere. Ti guardo dentro. C'è un patto assurdo nel tuo destino. Tu devi prendere il mio amore, lo cedi, lo stringi per essere. Ignazio dice Jericho ed Alessandro. la casa dei popoli qui a Rischi abbiamo l'onore di avere tra di noi il Soprano Paola Forchi e Santina Amici. Bene, buonasera, è un onore per noi essere qui, siamo molto contenti, veramente, siamo rimaste molto entusiasti della, di questa esperienza, soprattutto dell'accoglienza che abbiamo avuto qui a Ischia, abbiamo conosciuto il calore degli Ischitani. Eh, ringrazio Paola Occhi che comunque ha accettato con molto molto piacere di venire qui, altrimenti io non sarei qui, in quanto sono la sua pianista accompagnatrice e, e niente, diamo adesso l'onore a non ora lei di parlare. Beh, la cosa è reciproca, comunque io ringrazio voi dell'ospitalità, dell come dicevo anche nell'intervista che ho avuto oggi stamattina, un grazie veramente di cuore a Maria Luisa Neri, a Bruno Mancini, dell'ospitalità, dell'accoglienza, è veramente ottima. Speriamo di essere all'altezza della situazione, ma penso che comunque la correalità già all'inizio sia cioè, ottima. È Il 2015 è l'anno della tournée, vero? Quali sì. sono le prossime tappe? Allora c'è Roma, e è l'apertura del Giubileo. Poi abbiamo, abbiamo un'apertura di una scuola di canto lirico in gennaio, diretta da me e da Lorenzo Pizzarri e accompagnato da Santina Amici, dal pianoforte come pianista. E poi abbiamo Londra, Parigi e l'America Connecticut nell'ottobre 2016. Da quanti anni lavorate insieme, insomma, si è formato questo da, po da pochissimo, da pochissimo da... ci hanno presentato e ci siamo subito trovate molto in sintonia artisticamente, quindi da, da maggio 2015 stiamo insieme e, diciamo, andiamo e questo è fondamentale, altrimenti un duo non si regge, se non c'è l'unione e se non si va da cosa. c'è la sintonia sì. sì. sì, e sì, E per quanto riguarda i concerti d'Oltrarpe, insomma, prossime tappe, eh, Dunque sì, eh, come ti ripeto, i, mh, praticamente sarà la Francia. Eh, Isis permettendo, <ride> no comunque a parte gli scherzi, eh, Francia, Londra ah, sì, e Connecticut in estate e poi vabbè faremo altri concerti comunque durante il Giubileo sicuramente in giro per l'Italia All'apertura del Giubileo l'8 di dicembre suoniamo a Piazza del Popolo alla Chiesa Santa Maria dei Miracoli Leggendo dalla vostra intervista abbiamo... Ha avuto modo di apprendere che avete fatto anche beneficenza insomma attraverso. Sì, sì, il volontariato sì. è fondamentale, soprattutto nelle metà sempre. Sì. sì, per noi è una cosa che viene dal cuore, il volontariato per noi è il punto cruciale della musica. E poi vabbè, io provengo da Mirandola, dunque dove c'è stato il terremoto, effettivamente io ho, fatto, ho raccolto, ho fatto una raccolta a fondi effettivamente diversi concerti per la raccolta fondi nostra e lei maglie tanto Noto questa sera la particolarità di quest'abito <ride> Sì, è in onore è... vostro perché 8 è... milioni dunque 8 degli zeri zeri anche qui e questa è stata la mia sarta che è la mia stilista che è la mia accompagnatrice servizio stampa Complimenti Effettivamente in onore vostro <ride> Grazie a voi L'amicizia settembrina. Al cuore caldo e gli occhi mesti sereni dell'autunno. Sguardi profondi come gli immensi oceani. Abbracci ambrati di grappoli di vite legati da foglie attorcigliate. L'amicizia settembrina. Le La luci splendenti di calore che emana come dal tuo cuore. E le foglie a terra si colorano del tuo sole. Forte e tenace l'amicizia settembrina. Può perdere le foglie, ma saldi alle radici che servano la vita. A voce cristallina fonde il suo canto con le prime piogge. E il vento antico violinista con il suo archetto fatto d'aria le foglie tramuta in note d'armonia, trasforma in gioia la nostra malinconia, come nella tua dolce melodia. ci sono parole che solcono i mari albatros su acque in tempesta ci sono parole che strazzino il cuore sono parole, parole d'amore ci sono parole appena accennate e quelle gridate parole non dette eppure comprese con sguardi, con mani e carezze ci sono parole dipinte leggere come farfalle. Parole scolpite nel marmo, che restano eterne, incise nell'anima. Ci sono parole che il tempo cancella, poi imperiose ritornano in mente. Parole dette, ascoltate, rimosse, tutte arrivano al cuore e sono parole, parole d'amore. Un giorno di giugno c'era forte calura, un turbine, piombata sulle coste del Tirreno. Sognavo l'impossibile. Il naso sotto falda di sombrero, i piedi nella pozza, tra scogli e granchi, il sigaro spruzzato di salsedine. braccia cuscino per la testa, occhi tra i merli fessure archibuggere ti voglio nella mente calessi a posti singoli i sogni non scarrozzano le coppie Perché questa stampa fresca mi ha luccato fascia te già sa bene a dove fornisce questa vita fatta e straccia. Ma non si malamente ammala me, non lo sapevo comunque, in tevo che tanta gente, siamo tutti delinquenti. Ci ho tenuto sofferenza, al signore in te braccia, da non trovano fatica che il cammino inutilmente e peggiori di ha sabito, dintemata c'è rimana, o riesce niente. Va, che il sole va, dintall'aria in aria e mare, che ha e desideri, da ha un'escovo in sera, arriva la coppa in cielo, per cercare una manettina. Il sole va, va di strada, va di vita. Cerca tanta alve nova, per calma. Sta a fanni e cotte, cerca serenamente. Nuova è chiusa lì, la ceressa so fida in me, la speranza e campare. La storia è triste, perché nostra, la voletta nostra, Ha voluto bene e basta, e chissà si non se cagna, che sta short. ciò, ciò tenim la sofferenza, a segnotta in te braccia, a non la fatica, da cercarmi inutilmente, e per ciò non c'è sapete, di te male c'è rimane e niente. Va! Anzona l'olente, va! non in aria e mare Da profumo e desiderio la volesse vopo in siena Arrivare l'ancor pancina Per cercare la manettia. Va! Anzona l'olente, va! Fati strada, fati via Per cercare tant'alba alba nova Per calma sta fanne cora cerca serenamente, con le mani più serene, la c'è adesso finalmente, la speranza va a campare Isola. Eh, avremo mo, eh, molto tempo durante i prossimi sei giorni dedicati all'arte alla poesia in particolare per proporvi sensazioni positive attraverso la lettura dei versi presentati nell'antologia Ischia un'isola di. Ma il primo minuto di questo evento Bruno Mancini, ideatore del progetto culturale La mia isola, Desidera dedicarlo a colui che per primo ha creduto nella sua idea di riportare la poesia sul palco di primo piano che le compete nell'attuale società italiana, consentendo, mediante il suo apporto operativo, che si creassero le circostanze utili a stimolare il desiderio di partecipazione da parte di importanti personaggi della cultura nazionale. Bruno Mancini vuole che si sappia con chiarezza che non ci sarebbero state nelle nostre antologie, né tutta la lunga serie di iniziative culturali, promozionali e turistiche delle quali avremo modo di accennare in seguito, senza la convinta adesione di Domenico, al quale va il nostro primo applauso. è un progetto culturale che si avvale rivali di validi artisti disposti a collaborare in prima persona alla realizzazione degli obiettivi culturali fissati e cioè la diffusione della poesia dell'arte e della cultura in generale data la frequente latitanza delle istituzioni che spesso lasciano la cultura in balia di se stessa e dei propri mezzi i nostri ambiziosi progetti si avvalgono del supporto di sponsor e della loro pubblicità in generale è forse ardita l'idea di accostare poesia e pubblicità, ma riteniamo i fini che ci prefiggiamo tanto importanti da farci superare il disagio che questa scelta innovativa può inizialmente produrre. Disagi del resto ben noti a chi si incammini verso strade mai prima seguite. Ora vorrei fare un cenno alla struttura di questa delle prossime serate. Allora, buonasera. Eh, io sono molto carinamente appellato come. Box, la voce delle poesie eh, siamo in un ambiente molto piccolo io non la farei una cosa tanto ufficiale voglio dire eh, l'isola, eh, l'ischia o un'isola di è un libro molto importante per quanto ci riguarda è un libro che ha eh, scoperto fatto scoprire alcuni dei poeti più importanti che esistono in questo momento al di là di Roberta Panizza e di Bruno Mancini che sono sufficientemente conosciuti credo da tutti quindi io uh, che ho l'onore e l'onore di fare anche il presentatore intanto comincio a presentare me stesso dato che eh, sono il primo e, e rimarrò sempre il migliore questo... <ride> allora io sono nato a Napoli sono quindi napoletano mia madre era napoletana mio padre il cielo è plumbeo il mare ha fermato i suoi palpiti tonde. La spiaggia è deserta. Sulla scogliera si stagliano due ombre, anime in pena, ed una voce che balbetta addio. Suona blasfema nell'apocalisse d'un cuore. Un pugno di cenere rapite dal vento finisce nel mare, in abissa. Due anime si allontanano lasciando solo un ricordo nel tempo il destino ha deciso è la tua assenza silenzio nel silenzio nell'abissale vuoto dei miei giorni che vivo ormai nella monotonia di gesti frasi fatte e indifferenze la gente, il mondo maschere di gelo Cavalli pazzi sono i miei pensieri che corrono cercando praterie. Io sono schiavo qui del nostro ieri e tu sei soltanto una fotografia. Grazie. E basta perché dietro c'è la traduzione di È una giovane poetessa. Ehm, Sarda, si chiama Virginia Murro, è una persona che io ho conosciuto solo per telefono perché fra noi ci si conosce, io ho conosciuto dalla prima volta Panizza, leggo ecco, le sue poesie da, da, da sei mesi, ma io ve l'ho conosciuta oggi, eh, questa signora Virginia Murro vive in Sardegna e ha sempre amato la scrittura e la lettura fin da ragazzina ha vinto tantissimi premi letterari, moltissimi, eh, anche molto importanti, restando continuamente legata a una realtà che non ammette presunzioni né facili trionfalismi. Di se stessa dice, e lo leggo perché è importante, è il suo pensiero su se stessa, la parola ha un fascino che attrae, mi ribalzano dentro i suoni che produce e senza sapere mi ritrovo nella sua ordine in questi modi di pensiero la poesia è una forza di gravità alla quale piacevolmente mi sostengo. scrivere per me è fuga rifugio sia che la sera dormeggi Ma dovete pensare che questa ragazza è sarda eh, nel suo sito sotto c'è una musica bellissima di De André che viene da quel disco famoso del, de, della Sardegna è sarda quindi è una persona Beh, isolana, e quindi parlo di voi che siete isolani lo stesso, ma soprattutto sarda e i sardi sono estremamente diversi dal resto del mondo. Beh, era sera d'origine, re immobili all'evento, ed io tremavo in approvi di possibile importo. Orde di ragioni non sapevano di giardini pensili nel cuore, fioriti all'insaputa del rigore e sulla sequo andare solo pietre a siglare il corso al nostro passo. Un po' come Più fatto che, eh, che leggere io, che è originario di Lanco, a me... Non me la sento. Non me sento. Lo leggo io. Grazie dunque è originario di Lacquameno quindi è, è di qui è di vostro concittadino è, vive a, a Ischia e tra un impegno lavorativo e l'altro si dedica alla poesia per i cui versi si ispira ascoltando le musiche di tantissimi cantatori che sono tutti quanti nel nostro cuore Fabrizio De D'Andrea insieme al suo amato cane non so come si chiama come si chiama? Puccio Puccio in tale occasione trova modo di coltivare anche la sua passione per la fotografia e per la pittura, quindi è un artista completo direi, tipiche forme di espressione artistica che sono molto consone agli splendidi paesaggi che la lussureggiante natura dell'isola d'Ischia propone ad ogni angolo di strada, su ogni crinale di collina e tra le arse delle sue coste, a tutti e uno di Franco. E con il rumore del respiro del mio cane e tra il fumo dell'ultima sigaretta accesa la musica della pioggia che mi spalma i pensieri il buio di un altro giorno che finisce la noia di un risveglio uguale a ieri le mie fantasie fatti di voli e boschi da attraversare e vivere e silenzi da amare. Sono... Lo specchio è la mia anima in tumulto. La noia di domani sarà uguale a quella di oggi. Ma queste due sono, queste due no figlio. E poi se Calisse ci vorrà dire anche il perché ha scritto questa poesia, saremo tutti grati. E mio figlio, disperazione della mia anima, cuore in frantumi, occhi distrutti. Non volevo contevolare, ma provarci, sì. Non carezze sul petto, ma neanche questi pugnali. Io sono stato io a darti una barca troppo piccola e tu non riesci. A navigare in questo mare un padre passo lento occhi giù sguardo assente ho visto un padre era mio padre ero io padre ho letto disperazione negli occhi ho visto la sua forza finita nei suoi occhi stanchi. È una frase saputa. Cosa fare? Devi vivere, continuare. Perché? Non so, vecchio amico. Se avessi saputo oggi sarei vivo. Non ho risposte né consigli per te, perché non ne ho mai avuti per me. A questo applauso, omaggio alla nostra Roberta. Roberta Magizia, che insieme a Bruno Mancini, sapete, è la eh, patrona di, di questo discorso. Io sono solo la voce. La poesia di Roberta Magizia si chiama Tu Poesia. Tu, sul ciglio del mio baratro, abiti umori di sottofondi e mare al mastro che emerge nelle notti e spinge a guardare ciò che dentro muove l'urlo in pieno petto no non posso con gli occhi toccare a lungo il tuo volto che mi fa pietra in faccia al ligno delle serpi destino e mi racconto spiando di spiego a te definizione dell'esistere senza Mai spesso lascio che il tuo magnesio, quindi lami, ti luci dentro, fingendomi sempre che sia tu a non volere. Bruno Mancini, il volo verticale di un elicottero è vestivo, il fumo di un battello si spande in dopo Vicino ai miei bagliori, brucio superfici senza suoni piuttosto che partire suoni di seghe, ricordo il crepitio di una mitraglia sotto gli archi scuri di un portone, addosso ai cani uomini il piombo dei proiettili e le piante pesanti di corpi e i fiori sparsi per terra. Quel grido di pianto di bimba mentre c'erano scarpe chiodate. Ricordo la cella bassa e il sapore di aria viziata, alle volte sporche ignobili croci affanano. Il brusillo mentre c'erano scarpe chiodate. Sua madre, sporca di sangue, accoccolata tra luce e ombre di ferro, e lì, pensando, di bene e di male di male, di male e di bene e poi capimmo pietà che sola è di triste siccome i, i miei organizzatori non hanno pensato che uno che parla per mezz'ora gli si secca la lingua noi poi inizierà che ci sarà la musica sono dei ragazzi bravissimi, io li ho sentiti due minuti prima, due minuti fa sono i maghi della vita eh, L'ultima poesia che vi leggerò è di Alberto Liguoro. È una poesia dedicata a Isabella Allende, che tutti voi ricorderete come una no, quella del Cile, cioè. La gioia se n'è andata almeno per alcune stagioni ha preso il suo posto la lotta sovvertire il tempo cambiare ogni anno l'ordine delle stagioni perché no? è solo per te cambiare gli anni? perché no? si allontano gli appartenenti a un altro mondo ti allontani lungo quella strada sempre azzurra il tuo mondo Raffaele Colombo e Davide Dipinto sorridi a queste onde antiche, l'eterna patria di marinai senza paura. Tu che viaggi sempre i vortici del nulla e non sai chi nere per la figlia, le schiume d'arcobaleni e le incerte scie di luminosa pace. Rinuncia al guado a questo attimo di luce, ma non ti cedi, per chi ti cerca urli come braccia. deserti, che genero crepuscolo di sogni in questa notte d'ombre senza luna, scivola il suo canto antico, il vento su dune di pensieri lasciati bianchi ad aspettare, qui c'era il sole, ed era un sussurro di silenzi, lenta ascesa il tepore lieve su queste inerti fiume fiumetto, la terra calda ancora sorride, se solo ancora durerà il ricordo. Applausi e adesso Bruno Mancini. Quando sarò pensiero su cigli di visioni dagli orizzonti nitidi verso stele di mie antiche iscrizioni, oppure anche il tempo in cui sarò passione nel buio ottuso per lunghi sguardi amorosi lasciati in dalle mie tristezze di certo o forse il giorno che sarò ricordo tra travociare arruffato di vecchi amici artici sulle note matte delle mie sortite non posso, non voglio quando sarò pensiero quando sarò pensiero la voce e la coerenza strappata a mani unite dai gesti di delizie per gli epigrammi delle tue certezze non posso, non voglio il tempo in cui sarò passione il tempo in cui sarò passione la mascherata tenerezza oltre effimere apparenze di abbracci mafiosi interrata sotto il magma del tuo vulcano non posso, voglio il giorno che sarò ricordo il giorno che sarò ricordo il giorno voglio, il nostro giorno voglio intero, dal primo all'ultimo minuto, dal primo all'ultimo sorriso, dal primo Caso insieme per terra. Come fai a parlarmi? Quel fiore che vive una notte per ogni cent'anni. Come fai a parlarmi? Ricordami qualcosa. A quest'ora, a quest'ora, la pelle ubriagata, come se io stessi ancora a rugiarla di gin nell'ombelico vuoto, piccola cosa e a grande mano stendessi al seno, al collo. Girati, tutta la schiena è natiche, piuma. Sulle montagne un forte vento di neve ha ricoperto gli alberi. Come fai a parlarvi? Quella tua lunga verginità presa in due ore su un letto di tobacca. Provecchio di tante palline, buttate a caso insieme per terra. Ecco ciò, vi ringraziamo, la serata credo si sia svolta in maniera piuttosto piacevole. Questa è la fine della prima puntata, ce ne saranno altre ancora, speriamo di rivederci o di rivederci Ora abbiamo un altro... Bruno Mancini e Roberta Panizzi, Panizza, per l'occasione che ci hanno questa sera di essere qui con voi. E ci teniamo a dire che i brani che abbiamo fatto prima si chiamano: il primo era La Partenza, il secondo invece si chiamava Viaggio. Sono dei brani di un violinista di Pozzone, Nino Canavacciolo. Forse qualcuno lo conosce perché tempo fa suonava con te per parla, ora invece è un violista solista. Lui con. E basta. Il direttivo direbbe mi divertivo. Il fabbisogno farebbe un fischio vaffanculo. Il tenerello terrebbe il toro tra le trine. Il mio di me, mio proprio io, l'ego in dissolvenze, antitesi e perifrasi, sottocutanei intrugli, consolidate parolie, precipita composto solido nel magma melma metafora magma di chi non fu. E basta Manca solo un rito voodoo Ogni mattina scrutare nel controluce dei contrasti il volo di uccelli pavoni Attendere per coito fertile configurazioni astrali, Spargere sale e ciabattare con un rosario in mano Manca l'ultimo anello dalla follia alla scemezza Pelle disidratata da piante inutili Scoppiano i in timpani ai canti di sirene il neologismo amore è solo una carezza sulla dota. Sarebbe giusto chiudere adesso, al manto di luna che offusca le stelle, il cerchio dei misteri, superstizioni, pietosi inganni, con l'unico miracolo possibile, serenità. e se sbadiglio. Mi costa molto, non essere un principe, la mia natura tendente all'assoluto, allo sconfinato epicureismo al come miraggio per la libertà della mente collettiva, nel maniacale, prepositivo interesse per il ludico sfizio che in un preciso vivacco macina il mio tempo, e per la consueta abitudine a volere tutto, tutto anche di ciò che un tutto non sarà mai, migra tra divenire l'apparenza senza aggiungere a un'analisi obiettiva sbriciolo gli striscioni delle tappe riducendoli in insignificanti noiosi anche da spazzare per quanto si incunano negli intestizi dei mobili immobili che mi circondano e se sbadiglio vuol dire che qualcosa non funziona. scrivere scacchi, poesie, amicizie sassofono, amore bene, fumare, mare, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, bicicletta, famiglia, emozione, a tutto ho dato tutto, restando infine con un parziale da mettere nell'album dei ricordi, non certo tra i trofei, non sono un principe, nemmeno di me stesso, neppure del mio regno. con gli occhi aperti, la mente chiusa, i sensi avviluppati su se stessi, il naso freddo, dita contratte sulla penna immobile. Magari domani andrà meglio. Andrò meglio. Meglio di cosa? Quando? Chi? E allora le dita schiuse scriveranno versi, le labbra calde baceranno labbra, un'esplosione di passioni per sentimenti liberi tra gli occhi socchiusi. Vieni, vieni, vieni, vieni. Non è mai pieno il vaso di Pandora. LEMME Cercano i cocci, passi fasciati da bande adesive, nel bivio carboni diamanti. Scoprono i tagli, mani inguantate di pelle umana, nel segno del verso addio. La mente respira affanno al comparire del gatto nero, lemme l'emme, in posa felina. Lento, lento, in moto verso il centro, imbellettato dal palo del semaforo in bella vista oscena, da sempre fermo sul suo colore rosso. Fosti pioggia. Non fosti pioggia, dalle falde del mio cappello sulla mia pelle arsa negli assonnati pomeriggi di giochi alterni. Poi, poi, poi, il lieto fine sguazza nei romanzi rosa, eppure mai, mai, mai è docile andamento nei turbinii di vita. Non fosti lacrima, rotolante massa. Goccia lungo la china della mia guancia nel giorno della resa senza inganno. Poi, poi, poi, un lungo cenno di saluto con la mano. Eppure mai, mai, mai imprimerò l'addio sulla loro agenda della vita. Elaborati di di a asfittico rinasce un nuovo spiffero di vita. Incontro la gattara, quella con gli occhi che sembrano di un'altra, dai passi trascinati per inerzia, capelli senza shampoo, calzini, pantofoli. Al col, triste ricordo di un amore perso che miagola ai vicenti. Sonnecchia, sulla panchina viale dei mirtilli, il grande coleador, quello nel derby del paese, sopracciglia spaccata, rimasto in campo ancora tra le urla dei tifosi, poggiato a, ah, sulla faccia, pagine rosa di un giornale. Mi scopro accanto a un cane, sul bordo della vasca dei ranocchi, testa sommersa nel marzupio al vento gelido dell'est e cerco di evitare il verso dei gabbiani in volo verso la preda. Il pane che sbinuzzo. Non mi amolo e non so Vami fra il tuo, all'apice del desiderio nel nostro vento mare e cielo e sento un tiepido sorriso di ricordi dove sgorga il flusso. Un pachiderma mi alita sul collo, un pachiderma un alito sul collo, sbuffa e mi sbatte. Oltre, fin anche oltre le corde, ben oltre le corde del ring. Il quid esiste. Il calendario del cielo ricicla or bene, or dunque, or su, e viva il vate, abbasso il.. Boh! Magnanime influenze sgommano a cento all'ora tra varici e vene varicose, arterie dopate e capillari esplosi. Pastor vuole le pecore raccolte. della solitudine, perdonarle a me, mentre io, angelo della passione, tra il lampare della tua anima, accesa come fuoco, arderò, non smettere mai di accompagnarti. Un sospiro carnale sul palcoscenico della vita, lucente, la mappa della tua pelle, svelerà eco d'incanto e sbocciare nella magia di due amanti all'infinito dove bastano poche gocce di rugiada per dare linfa di energia al nostro folle amore paradisiaco, puro desio dell'eternità tra le vele del vento e di giovani tramonti su galassie dipinte d'antica suavità.